Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Benvenuti, cari fratelli e sorelle, nella lezione numero 21 del corso di arabo per principianti Nella lezione di oggi vedremo la lettera VEL, ossia harfuz VEL E come nelle lezioni precedenti, anche oggi, vocalizzeremo la lettera VEL con le vocali corte, poi con le vocali lunghe, facendone degli esempi di parole Possiamo incominciare alla barakatillah Thal, fattah, th, th, th, thal, dhamma, th, th, th, E ora vediamo. Degli esempi di parole. Zel, fetha, z, z, ilun, zeilun, traslitterazione zeilun, e vuol dire coda, Zel zetha, z. Zehebun, zehebun, traslitterazione, zehebun e vuol dire oro. Zel, mamma, zu, zu. Zubebetun, zubebetun. Traslitterazione zubebetun E vuol dire MOSCA ZEL domma, ZU ZU ZURETUN ZURETUN Traslitterazione ZURETUN E vuol dire MAIS VĐL, costra, stra? VĐ, VĐ VĐRAĀUN VĐRAĀUN Trasiterazione E vuol dire Braccio Zel, costra, stra? Thie, thie. Zibon, traslitterazione, Zibon e vuol dire lupo. Zel, sucun, Z, Z. Githeron, Githeron, traslitterazione, e vuol dire radice e ho vel su kun z z mizzeretun mizzeretun traslitterazione mizzeretun e vuol dire forcone e ora vediamo degli esempi eh, di vocali lunghe. Zel feth, alif. Tha, tha. Thal, damma, wew. Zu, thu, thuu. Thal, cassura, ye. vi. Vì. Vediamo adesso degli esempi di parole. Elif. The, hidde un, hida un, traslitterazione. Hide un, e vuol dire scarpa. Zel, damma, wew, zu, zu. Burjurun. Burjurun. Traslitterazione. Burjurun. E vuol dire semi. Zel, castra ye yeah. the the muziron muziron trasiterazione muziron e vuol dire annunciatore ecco con questi esempi abbiamo finito la lezione di oggi sulla lettera zel quindi vi ringrazio per la vostra attenzione e eh, ci vediamo alla prossima lezione, insha'Allah, che sarà sulla lettera Ra. Alla prossima!